ho provato a rispondere a qualcuno di voi, però la mail mi ritornava sempre indietro, mi dispiace perché quando vengono questi disservizi sembra che io non voglia rispondere, per l'amor di Dio, io rispondo sempre, però se mi torna indietro la mail, uso il canale. Il discorso della cremazione. Il problema della cremazione non è un problema che è in ordine all'igiene, perché mi è stato detto giustamente nella domanda, ma... Tutte le confessioni sono praticamente ormai, per motivi di spazio, per motivi igienici, tutti quanti hanno emesso, eh, aggiungo io, delle fattue, no? E, e si legittima la, la cremazione. Possono emettere tutte le fattue che vogliono? E il problema è che la Bibbia dice di no. Perché chi conosce l'ebraico sa benissimo che in Genesi, quando Dio dice, eh, dalla polvere sei stato tratto e nella polvere tornerai, lì c'è il comando inumazione. Prova evidente che gli ebrei, e la Bibbia è scritta in ebraico e in aramaico, e gli ortodossi, specialmente ovviamente quelli di lingua greca, perché la Bibbia è scritta in greco, mettono tutti i morti sotto terra. Non ci sono nemmeno i tombini, a maggior ragione la cremazione. Le motivazioni adotte per motivi igienici sono motivazioni ideologiche. Napoleone, quando fece il famoso decreto per no? De spostare i cimiteri dalle chiese in periferia, fuori dalla città, non lo fece, come molti pensano, per motivi igienici. Questa è la motivazione data post eventum. La motivazione era quella di nascondere obliare la morte, perché i cristiani la domenica andando in chiesa salutavano i parenti, salutavano i santi seppelliti lì, luogo della resurrezione. Il cimitero per un cristiano, vi ricordate che in molti cimiteri ci sono le quattro anelle, è perché l'angelo viene ad aprire le tombe per la resurrezione. Quindi se io oblio la memoria, l'anamnosi della morte, do l'illusione di poter vivere senza la morte. Adesso faranno così per i cimiteri, nasconderanno anche i cimiteri, li faranno sottoterra e in cassettine piccoline, in modo che nessuno potrà andare a visitare i cimiteri, li faranno anche sottoterra, preparatevi. Quindi la cremazione è il primo atto. Come la giustificheranno? La giustificano per il fatto che si accelera un processo naturale. No, la Bibbia dice il contrario. Io sono un uomo del XXI secolo, no? non sono un pericoloso terrorista. D'accordo? Eh, tradizionalista. Bisogna stare a quello che è scritto, se uno è cristiano, se uno è ebreo. E c'è scritto così. Che altra gente faccia altre cose, che ognuno faccia quello che vuole. Chi segue la scrittura fa quello che dice la scrittura. Mi dispiace che questa cosa spesse volte eh, entra mh, in questo certame, in questo che diventa un vero e proprio certame, però a domanda e risposta... È lecito bruciare i cadaveri? No. Chi lo fa, ognuno è libero di fare quello. Ci sono tradizioni pentamillenarie. Pensate in Oriente, in India, dove si bruciano i cadaveri. I romani stessi bruciavano, avevano l'orrore della morte. Io non discuto quello. Discuto il fatto che chi prende la Bibbia in mano e dice che si vanta del nome di cristiano o di ebreo e dice che la Bibbia dice: dice una fandonia. La Bibbia non dice quello, anzi dice esattamente il contrario. E la responsabilità di questo ricade su chi dà sentenze contrarie a ciò che dice la scrittura. Questa non è un'interpretazione. Ripeto, ebrei e greci mettono sotto terra. Ci sarà un motivo? Allora ci vuole un po' di umiltà e andare a chiedere ai figli di Israele perché? O ai greci perché? Ci vuole solo dell'umiltà. Saremo giudicati da quello che diciamo, d'accordo? Questa è la risposta, Lori, eh, io purtroppo non sono riuscito a, a mandarti l'audio, perché mi torno sempre indietro, quindi c'è un problema proprio di, di, di, di collegamento. Tanti di voi mi hanno fatto questa domanda, vi saluto tutti, eh, sapete benissimo chi, eh, eh, spero di avere chiarito questo discorso sulla cremazione. Si possono bruciare i morti? Se uno è fedele alle scritture, la risposta è assolutamente no. Qualunque motivazione di ordine eh, civile, di spazio, di, di, di, di, di, di igiene, sono tutte cose che proprio sono aliene alla ratio della scrittura. Se poi purtroppo usate testi tradotti in una qualche maniera, che vengono poi interpretati ancora peggio. Ripeto, la colpa non è mia, ehm, però questa deve essere una cosa molto chiara e netta su queste cose. Non si scherza, anche perché, ma questo lo dirò al corso. Abbonati. Chi fa angelologia e demonologia, bisogna stare molto attenti. Perché bloccare il transito no, del cadavere tra questo mondo e l'altro mondo è molto grave, è molto grave perché voi sapete che esistono i demoni. Esistono ovviamente nell'angelologia ci sono anche i discorsi di demoni, ma esiste anche un'altra categoria chiamata spiriti e gli spiriti non sono i demoni, anche se tante volte vengono definiti così. Chi fa il corso di angelologia e demonologia lo sa. Sempre parliamo di Bibi in mano, eh, non di leggende o di altre mitologie strane. Gesù nel capitolo 14, eh, dal versetto 1, dice che eh, il vostro cuore non sia turbato, abbiate fede, in Dio abbiate fede anche in me. Nella casa del padre mio ci sono molti luoghi di stazionamento, se no ve l'avrei detto, ecco io vado a prepararvi un luogo, eccetera, eccetera. Molti posti, molti luoghi è un nostro modo di tradurre. Ma se andate a fare una ricerca con un grecista, vi spiegherà che quella frase indica luoghi di stazionamento. E il luogo di stazionamento non può essere interrotto, da inve, inven, invenzioni umane, per si, perché si rischia di intervenire sul transito che il defunto nella sua dignità, dignità deve fare, nella pace. Lasciamo stare i morti. Lasciamo stare i morti. Ciao e alla prossima.